ciao e benvenuti a un nuovo video quanto tempo vero? lo so perché avevamo fatto il video precedente dove aprivo la collezione sbocciavo con voi la collezione Disney con eh, principessa Disney per Essence mentre adesso siamo qui con quella di Catrice che è uscita nei negozi fisici ed è online è disponibile da un po' ma io aspettavo il negozio fisico per poterla provare ovvio è che ho provato solo alcuni prodotti quelli che ho trovato li ho presi quindi abbiamo vi li mostro subito. Bene. La palette non l'ho trovata, ma ho il mascara di Ariel, questo che è il Glam and Doll Waterproof. Quindi in teoria dovrebbero anche essere diversi, bene. Ed è questo che è il Glam and Doll ciglie finte, che è quello di Belle. Quindi abbiamo quello di Ariel e quello di Belle. Bello il pack. Questi li userò velocemente, quindi questo è waterproof beh ovviamente è dedicato al mare con Ariel e quindi ci sta e quella di Belle forse sarà uguale effetto ciglia finte no? è diverso lo scovolino benissimo, questo è più arquato benissimo, quindi stessa collezione ma due mascara diversi che inizierò a provare e, qui. e adesso andiamo alle palette, di palette invece ho trovato quella di Belle e quella di Pocahontas non ho trovato la palette di Ariel e non ho trovato il mascara di Pocahontas se c'erano, non lo so sinceramente partiamo e vi mostro le palette molto bella il fatto che abbia in rilievo questi decori appoggio qui l'altra. questi decori glitter 18 ombretti con lo specchio ah sì, è vero che hanno le plastichine di protezione che si incolli attaccata Finalmente, così il negozio non devono più bocciare le dita nelle palette, che è una cosa che odio. Ed è la palette questa. Mi sembra che abbia una buona scelta tra ed è, shimmer ed... È, non, ah sì, vedo dei duo, due, dei duo, degli ombretti duo, opachi, mh, la scelta è buona. Mi piace anche che abbia il diamantino, adesso vedremo se l'altro è uguale, al Posto degli delle stelline che sono un po' antipatiche, ma andiamo a provarla a sbocciarla assieme perché mi aspetto grandi cose. E temo già per il blu. Perché, se vi ricordate, video scorso il blu di non mi ricordo quale, non mi ricordo quale di esse, insomma, non mi ricordo di quale principessa mi ha macchiato inesorabilmente il dito di blu e non è più venuto via, quali jasmine adesso proviamo questa allora bello il fatto che eh, però questi quando hanno i disegni è molto polverosa vediamo il doppio ok bello gli opachi sono quasi gessosi ve lo dico subito infatti si vede ma andiamo a svuacciarla bello ok gli opacchi sono una cosa tremenda sinceramente Sin proprio sinceramente per adesso sono molto proprio stile gesso andiamo a provarli per bene ma andiamo a vedere gli altri colori E questo è quasi cremoso, sembra più, è cremoso, sembra cremoso ed è bellissimo. Andiamo con questo. Allora, questo e questo che sono Maurice e Go, Govne, scritto. non mi ricordo questo personaggio sono mm, quasi cremosi con una texture molto particolare belli eh questo è il primo infatti vedete anche come si stende è proprio lavorato però è molto bello poi andiamo con l'azzurro anche lui un po' meno però vediamo ok questo è un opaco che è pigmentato finalmente quindi posso dire intanto che testeremo ma per ora perché adesso ne arrivano degli altri per ora di opachi chiari sono mm, polverosi quasi gessosi mentre gli, alt eh, gli altri vuol dire il marrone opaco no ma adesso andiamo avanti e arriviamo con un rosa opaco che vedremo questo è il doppio bello questo della bestia bello vedete c'è la rosa che c'è cioè il gen la rosa alla primo al primo passaggio va via è proprio solo in superficie è tutto è molto polverosa il secondo è la bestia potevano farlo un pochino meglio questo colore bestia vedete questo è il primo che è super gussoso il doppio è bello mm. ok ok ma non troppo ok ultimo giro con gli ultimi tre il diamantino mm. mamma mia ha una formula cremosa anche lui si sono proprio cremosi che bello eh, ecco invece mi ha stupito davvero tanto questo, Lumière Lumière ve lo mostro mm. Abitius non piace Happy End, allora sono questi guardate Lumière che bello giallo ma è un oro luminoso ed è l'ultimo allora A dire di questa palette che intanto pulisco i nomi perché, se no, non riesco a vederli La rosa che era disegnata è solo in superficie poi è polverosissima quindi eh, va via subito. I colori sono belli. Ci sono alcuni soprattutto quelli col doppio colore e quelli con il diamantino che sono cremosi, quindi vanno bene da usare con il dito, poco e si stendono che è uno spettacolo adesso chiudo la palette e ve li rimostro belli, belli, belli l'unica cosa è che gli opachi sono davvero hanno pensato molto a come fare gli shimmer e i dual dual, dual non so doppio ombretto e cosa, ma hanno messo gli opachi di tanto per questo è finito, andiamo a prendere un altro saggetto. e un po' mi dispiace sinceramente, perché de... poteva essere una bellissima palette invece l'hanno un po' messi gli opachi tanto per fare numero e tanto per avere altri colori da dire è sì, non solamente shimmer non solamente de... dual chrome o altro ma mettiamoci anche gli opachi Speriamo che poca onta ci dia più soddisfazioni ed andiamo a vederla sempre con il diamante Ok. ed è fatta così i colori ci possono dare grande soddisfazione sperando, e qua lo partiamo già prima primo a vederlo molto bello natura okay. ok allora natura wind terzo e quarto sono mm, cremosi ecco in questo caso non scrive niente ma almeno il diamantino questo non è così polveroso Nature e Wind, che è quelli cremosi, guardate qui che lavora, belli, molto belli, molto belli. Allora, poi andiamo avanti con un altro duo particolare, un duo che però non si mischia, andiamo bene, Opaco, sappiamo già com'è. io non me lo dico più gli opachi eh, come sono si mischia poco ma questo duo opaco è geniale dopo ve lo mostro allora allora mi devo ricredere questo che si mischia poco però è un bel colore, è un scimmerino ed comunque sia marrone, e l'opaco, che è questo, questo qui, mi piace, mi piace, l'altro neanche a dirlo, continuo a pulirmi, e poi andiamo con questo, Prince, Ultima fila, compass a um, finish cremoso. Io non, non voglio dirvelo, guardatelo voi l'opaco. Guardate quello che vi dicevo, il finish cremoso, guardate che lavora, Cioè è stupendo. Allora l'opaco è molto polveroso però è anche molto bello. Gli opachi scuri sono molto belli e adesso andiamo con gli ultimi tre. È morta la luce. Qua. Fate. Non si mischiano tanto. Poi... Motor Willow senza la luce però le luci fanno un po' schifo vabbè finiamo da vicino belli belli belli, belli. allora quelli shimmer sono davvero belli È inutile dire sono belli gli opachi scuri sono pigmentati e Si sfumano senza perdere troppa intensità. Gli altri eh, sono i colori più chiari sono gesso, semplicemente gesso. Quindi torno alla mia idea iniziale. Si sono concentrati tantissimo sugli shimmer, sui metallizzati, su questi duo, bellissimi, del texture anche particolari, molto belli. Però hanno in questo modo sacrificato gli opachi. Proprio messi lì tanto per fare per renderla una palette completa perché se no mancano degli opachi. Ma dirvi che è bella, no, non è non, è, non sono di qualità. E Catrice è la sorella più, più costosa e in teoria più qualitativa rispetto ad Essence, credo che questa palette dimostri ok, allora visto che mi è morta una luce adesso vedrò perché, perché era collegata alla corrente, eh, scopriremo se l'ha saltata e niente, noi, eh, fatemi sapere che cosa ne pensate, io continuo ad avere brillantini su tutta la mano che non sono nati via, quindi l'unica sarà lavarsi niente, un po' di luso da Catrice, molto meno da Essence fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate e io vi do appuntamento al prossimo video, ciao